Bellissima, è la quarta domenica di Avvento, il cammino sta per compiersi, ormai il Natale è alle porte e in questa liturgia di Avvento ci viene presentata Maria, questa fanciulla di Nazareth. Sì, Dio ha voluto servirsi di lei, una ragazza sconosciuta in un villaggio sperduto della Galilea, mai citato nella Bibbia se non per parlarne male come diceva Camaliele che cosa potrà mai venire di buono da Nazareth? E invece da Nazareth viene il figlio di Dio. E Maria viene concepita per opera dello Spirito Santo dell'angelo ad annunciarle che la sarà la casa che accoglierà il verbo di Dio. Questa liturgia poi nella prima lettura campeggia la figura del re Davide. Che si rende conto della necessità di dover costruire a Dio una casa, come una stabile dimora, ma in Gesù noi comprendiamo che il Signore in realtà non ha bisogno di una casa, non può essere rinchiuso in un luogo chiuso, in un luogo circoscritto, perché lo Spirito di Dio alleggia ovunque e agisce e si rende presente in ogni situazione, in ogni realtà umana, in ogni persona, questo è il punto, noi potremo essere come Maria, quella casa che accoglie il bambino Gesù. Ed per questo che la liturgia, citando questi testi biblici, ci esorta proprio ad essere casa accogliente, a preparare il nostro cuore affinché la nostra anima possa accogliere concretamente il Signore che viene. E questa accoglienza del Signore ci rende poi Cristofori perché noi dovremmo manifestarlo agli altri, testimoniarlo. Ma mi piace pensare anche alla gravidanza. Ecco, la liturgia si fa tornare indietro di nove mesi. Proprio qualche domenica fa, con i bambini, facevo la conta dei mesi. A ritroso noi andiamo effettivamente al 25 marzo, che corrisponde alla festa dell'Annunciazione di Maria a Maria. E quindi nei nove mesi Maria porta in seno il figlio suo, il figlio Gesù, il figlio di Dio, nel silenzio. Non c'è visibilità, anzi, piuttosto nascondimento. Del resto Maria è l'umilanciera del Signore, come risponderà all'angelo, si mette al servizio di Dio. E questo è un nascondimento che dobbiamo vivere anche noi, tenere Gesù nel cuore, di nascosto, è un Dio nascosto. È un Dio che entra nella nostra vita e rimane dentro di noi. È nascosto, e invisibile ai nostri occhi, agli occhi degli altri, ma può essere reso visibile attraverso la nostra testimonianza di vita. Saremo noi con le opere buone ad andare incontro al Signore che viene, come abbiamo detto la prima Domenica di Avvento, aprendo questo tempo stupendo di attesa e iniziandolo questo tempo di vigilanza, di gioia, e di testimonianza del Vangelo, che il Signore che ci dia la gioia di vivere un Santo Natale così, nella festa, nella gioia, nonostante tutte le limitazioni che ci vengono imposte, nonostante le difficoltà che incontriamo a causa della situazione contingente, ma certamente ecco, potremo nel nascondimento, nel silenzio, nell'umiltà vivere il Santo Natale e accogliere il bambino Gesù come Maria. Buon cammino e buona domenica a tutti!